Inizia un nuovo anno, siamo all'inizio dell'anno nuovo, 2022. Eh, certo eh, si è salutato l'anno vecchio, lo si è fatto con eh, gioia sicuramente, perché eh, sempre ci si aspetta che in un anno nuovo le cose vadano meglio, per questo che ci diamo gli auguri. Però all'inizio di un nuovo anno anche incombono tanti interrogativi, paure, perché no? Tanti dubbi su quello che sarà, su quello che accadrà, se questo anno ci riserverà qualcosa di meglio dell'anno scorso. Certo, abbiamo vissuto quasi due anni in piena pandemia, possiamo dire che siamo stati un po' tutti sconvolti, eh, ci eravamo illusi di poterci salvare da soli, ci ricordava Papa Francesco invece, abbiamo capito così che non possiamo fare a meno degli altri e di stare con gli altri, risolvere ogni cosa insieme agli altri e camminare insieme agli altri. E anche questi percorsi sinodali che abbiamo avviato nella dimensione dell'ascolto, la narrazione, la, la vicinanza ai fratelli e alle sorelle che ci sono accanto, anche ai lontani, ci, ci conferma proprio questo: che dobbiamo cercare questa comunione, dobbiamo eh, porci in ascolto gli uni degli altri, camminare insieme in fondo. Ed è proprio nel camminare insieme che troviamo poi anche delle risposte. Però la Chiesa ci invita a guardare a Maria, non a caso è la solennità della Santa Madre di Dio. Appunto questa madre, questa madre che porta nel cuore, che serba nel cuore ogni cosa, che le custodisce nel cuore, che custodisce tutto nel suo cuore e medita, e lo fa con fiducia nella provvidenza. Sì, lei ha detto di sì, questo noi lo riconosciamo, è stata generosa, è la serva di Dio, è la prescelta da Dio, però ecco, non dobbiamo pensare che Maria sapesse tutto quello che doveva accadere, così come noi non sappiamo nulla di quello che dovrà accaderci in questo nuovo anno, Maria non sapeva, non conosceva tutti i dettagli, non era sicuramente a conoscenza di tutto quello che doveva accadere, che doveva attuarsi, però era, era fiduciosa, no? Ed è fiduciosa e guarda sempre eh, al Signore con fiducia. Così ci viene proposto questo modello, una madre per noi che ci, ci, ci aiuta ad avere fiducia, ci aiuta a custodire nel cuore questi sentimenti e anche a dare una lettura diversa alla realtà, nella prospettiva di un futuro. Un futuro a sorpresa, le sorprese di Dio non mancano, no? Il Signore ci sorprende sempre, ci ha sorpreso a Natale, ci no? sorprende con questa venuta nella persona di, di, di Cristo Gesù, di un bambino che, che nasce nella precarietà di, di una casa povera. Ecco, allora questa straordinarietà, questo mistero del Natale che ancora viviamo nell'ottava di Natale, ci fa capire quanto sia è importante mettersi nelle mani di Dio anche quest'anno, no? avere fiducia in Lui. Dobbiamo farci gli auguri. E allora io vorrei concludere questa riflessione proprio con gli auguri che Don Tonino Bello indirizzava all'inizio dell'anno con queste parole. Non ti auguro di non subire alcun insuccesso, ma di accogliere come un dono immeritato la forza che permette di restare in piedi malgrado... I pesanti fardelli. Non ti auguro dei giorni pacifici, ma la capacità di lasciarti disturbare dagli altri e di accogliere il diverso come un inviato di Dio. Non ti auguro di trovare risposte agli interrogativi, ma di saper ricevere gli interrogativi degli altri e di portare dentro di te le loro pene e i loro conflitti, senza soluzione, per essere accanto a loro un portatore di pace, di consolazione e di condivisione. Buon anno a tutti.